Lo scorso anno più di un'unione è andata in crisi e molti di voi si sono detti addio. Non abbiate rimpianti, apprezzate i vantaggi che vi offre essere liberi. Se invece la corda non si è spezzata e avete resistito, quest'anno farete un'analisi accurata, dei pro e dei contro e prenderete la decisione se continuare o meno. Se appartenete alla terza decade, è quasi certo che darete un taglio alla corda. Sarà verso fine anno che arriverà un nuovo amore, specie se siete nati in agosto e i primi di settembre. Anno sereno per il lavoro per i nati ad agosto e per chi è nato entro il 13 di settembre. Avete dei progetti? Dateci dentro e li vedrete realizzarsi ma solo nell'ultimo trimestre dell'anno. I nati dal 14 al 22 settembre dovranno evitare qualsiasi investimento finanziario e frenare i facili entusiasmi. Attendete con pazienza che termini il pesante transito di Saturno.